Dove entrano cattivi escono peggiori, perché molti sono sotto processo addirittura condannati eh, nella Camera dei Deputati e nella Camera dei Senatori. Quindi tu ti immagini se si riescono a rieducare i carcerati che non si riescono a rieducare gli onorevoli e i senatori. Inaccettabile, da domani i detenuti dei Ginacelli sono in sciopero della fame. Si chiude con condanne pesanti il processo di primo grado sulle tangenti nella sanità bruzzese, nove anni e mezzo di reclusione per Ottaviano del Turco. L'ex governatore si dice sconcertato e annuncia ricorso. I servizi sono divenuti nella stessa. Di la... Non ce l'aspettava mica. Colpevoli, il Tribunale di Pescara, dopo quattro ore e mezza di Camera di Consiglio, ha condannato i principali dei 25 imputati del processo Sanitopoli, tangenti nella sanità d'Ursese. Nove anni e sei mesi di reclusione ad Ottaviano Del Turco, al tempo di fatti Presidente della Giunta regionale, decapitata da questa inchiesta. Nove anni per Luigi Conga, manager dell'Aslo di Chieti. Quattro anni di reclusione per Sabatino Araco, ex parlamentare e coordinatore PDL, e poi via via. Fino ai tre anni e sei mesi per Vincenzo Maria Angelini, il grande accusatore. A la sentenza del Presidente del Collegio Carmelo De Santis che dinanzi ad una altra colma sbaglia proprio sulla condanna principale, quella di Del Turco, dice 9 anni e 9 mesi di reclusione, in realtà si tratta di 9 anni e 6 mesi e d'altra parte la tensione era altissima. Pesanti reati contestati a vario titolo dalla Procura e sanzionati al Tribunale di Pescara, corruzione confusione concussione d'associazione per delinquere e in aula tra il pubblico Nicola Trefoggi, Procuratore Capo quando tutto accade, che insieme ai sostituti Giampiero Di Florio e Giuseppe Bellelli era titolare dell'inchiesta. Io vi auguro, che serva di lezione per evitare che casi di questo genere si ripetano, perché tutti i guasti alla sanità abruzzese, chissà per quanti decenni ancora, saranno posti a carico degli innocenti, cioè di noi semplici cittadini. Per sempre mi sembra di aver partecipato a un altro processo. Ottaviano del Turco ha atteso la condanna nella sua casa di Colle Longo in Abruzzo, la stessa dove l'imprenditore della sanità privata Angelini raccontò di avergli portato soldi. Cinque anni fa l'arresto dell'allora governatore dell'Abruzzo accusato di avere preso 6 milioni di Euro. Dei soldi non c'è traccia, è un teorema senza prove, ripete del Turco, attaccando il suo accusatore. Ma, le di Angelini sono cambiate di volta in volta a seconda delle esigenze processuali. E ogni volta la fantasia di Angelini riusciva a superare se stesso. Angelini aveva fatto anche altri nomi, parlando complessivamente di 15 milioni di euro di tangenti pagate in cambio di agevolazioni ad amministratori pubblici e manager, 25 le persone coinvolte. Nei confronti degli altri imputati trovo una grande solidarietà e anche un grande sentimento di responsabilità. Perché penso di essere stato il primo bersaglio di questa vicenda. Per Del Turco non è oggi il giorno più difficile con la condanna in primo grado, ma quando l'accusa aveva chiesto per lui 12 anni di carcere. Ma tu, perché 12 anni? E così ho capito che se si diceva 12 anni la gente diceva no, che le, le prove nei processi penali sono secondarie, l'importante è mandare i messaggi giusti. E quel messaggio aveva un senso di così visto oggi. Sentenze pilotate in cambio di denaro e con l'accusa di corruzione. I nati giudiziari finiscono in manette sette persone, tra cui un giudice del, Tar del Lazio e un avvocato. Indagati anche due ammiragli e un costruttore. La cronaca con Giulia Palmieri. Pure gli ammiragli. 150.000 euro per pilotare una sentenza. Parlavano così il giudice e l'avvocatessa, spiati da una telecamera dei carabinieri piazzata negli uffici del TAR del Lazio. Importante che non ci facciano lavorare ma no. Non aggiustava sentenze in cambio di nulla, Franco De Bernardi. Il magistrato era tornato da appena due mesi al suo posto, reintegrato dopo un arresto per riciclaggio e oggi è finito in manette di nuovo, anche grazie a queste intercettazioni. Ora lo accusano di corruzione in atti giudiziari. Arrestate altre sei persone, tra cui l'avvocato Matilde De Paola, la donna di spalle nel video. Era lei a proporre al giudice soldi in cambio di sentenze favorevoli ai suoi clienti. Indagati anche due ammiragli della marina e il costruttore Claudio Salini. Oggi davanti agli uffici del parco c'è poca voglia di parlare di quel giudice finito ancora in galera. Adesso non sono sorpresa. C È una notizia che ci ha lasciato tutti diciamo un po' turbati. Per la procura di Roma invece il giudice accoglieva i ricorsi in cambio di mazzette e aveva anche un tarifario a seconda del lavoro da fare, migliaia di euro per deviare la giustizia amministrativa in combutta con l'avvocato De Paola. Oggi nel suo studio le persiane sono rimaste chiuse, qualcuno sulla sua auto ha lasciato un articolo che racconta il suo arresto. L'inchiesta sul buco finanziario della fondiaria SA, interrogato a Milano dal GIP, il patron della compagnia Salvatore Vigretti, non ha risposto alle domande, lo ha fatto per lui, ma davanti ai giornalisti, il suo legale Elena Scarrone. È una persona molto anziana, più di 80 anni e quindi è provata, soprattutto per quanto riguarda quello che è capitato a tutta la sua famiglia. Diciamo che oggi peraltro mi faceva lui questa riflessione, tutta la sua vita molto tribolata, se vogliamo, dal punto di vista giudiziario, non si era mai sottratto agli accertamenti, è sempre andato in aula, ha avuto delle condanne, le ha espiate, ha avuto recentemente anche delle assoluzioni, quindi ritiene e ritengo anch'io con lui per primo assolutamente esagerata, in pericolo di fuga come esigenza cautelare. Non c'è mai stata l'intenzione di fuggire ed ora è preoccupato per la sua famiglia, spiega il difensore di Salvatore Ligressi, dal 17 luglio agli arresti domiciliari nella sua villa di Milano. Le figlie Giulia e Ionella in carcere a Vercelli e Cagliari, e il figlio Paolo in Svizzera, ricercato. Accusati di false in bilancio e false comunicazioni sociali con tre ex dirigenti di Fonsani. Gli arresti gli ai tanti gli tanti. Tanti. <totipo> <totipo> Nell'interrogatorio di garanzia che si è svolto oggi a Milano per conto dei magistrati torinesi, Salvatore Ligressi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma non si sottrarà alle domande dei magistrati torinesi. Si descrive uno spaccata inquietante di società assicurativa piegata agli interessi dei Ligressi che avrebbero distratto fondi per oltre 250 milioni di euro. L'inchiesta sull'organizzazione della Coppa America di Vela a Napoli, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il presidente della Regione Campana Stefano Caldoro, l'ex presidente della provincia Luigi Cesaro e il sindaco Luigi De Magistris se il reato ipotizzato dai PM è turbativa d'asta. Non ce l'ha fatta Laura Prati, il sindaco di Cardano al campo, ferita il 2 luglio scorso dai colpi di pistola di un vigile sospeso dal servizio. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha inviato un messaggio di profonda commozione e vicinanza alla famiglia e ai cittadini. De e adesso mentre stavo passando, ho guardato la margina a mezz'asta, ho detto ai, allora qui è successo qualche cosa proprio, eh, disfiace. E a me più che essere la mia sindaca era... Un'amica, una sorella. I cittadini sono commossi, la giunta in silenzio guarda la bandiera del comune posta a mezz'asta. La loro sindaca, come amava farsi chiamare, non c'è più. Aveva lottato fino alla fine Laura Prati in ripresa. Poi dicono che non ci sono abusi poliziali, no, in Italia? dal servizio Giuseppe Pegoraro, poi l'improvviso aggravarsi, un'emorragia cerebrale, pare per un aneurisma congenito, non le ha dato scampo, i familiari hanno autorizzato la donazione degli organi. Sembra di vederlo ancora a pes pescare ci sarà un immenso dolore, un immenso vuoto. Ai familiari di Laura, cordoglio unanime da tutto il mondo politico. Intanto la procura di bussi è già orientata a cambiare il capo di imputazione a carico dell'autore della terribile sparatoria. Giuseppe Pegoraro dovrà rispondere non più di tentato omicidio, ma di omicidio volontario. E adesso la vicenda delle immagini di presunte violenze pubblicate su Facebook dalla compagna del cantante Massimo Di Cataldo, dopo l'interrogatorio della coppia e la testimonianza della babysitter, il PM di Roma ha iscritto l'artista nel registro degli indagati con l'ipotesi d'accusa di maltrattamenti e procurato aborto, disposta anche una perizia sulle foto per verificarne l'autenticità. A Milano resta un giallo l'omicidio della donna uccisa da ignoti calatisi con le corde da un terrazzo, stessa tecnica usata in una serie di altri furti, l'ultimo nel weekend a casa dello stilista Elio Fiorucci in pieno centro, Giacento Pinto. Trova l'appartamento a Soquadro, lo civista Elio Fiorucci, al rientro dal fine settimana. Non è stato portato via nulla di valore. I ladri si sono calati dal tetto come dei veri acrobati entrando dalla finestra all'ultimo piano. È una cosa che ti sciocca. Eh? Abbiamo trovato solo il vetro rotto della finestra del balcone. Un'abilità prodotta da acrobati. Ecco. Da me sono da una finestra che solo un ragazzino può entrare. Sabato mattina il portiere dello stabile denuncia che qualcuno è entrato nella sua cucina, ma non si accorge che mancano proprio le chiavi che portano al tetto che le chiavi del tetto che le chiavi della cantina io li metto qua Elio Fiorucci sarebbe l'ultima preda dei ladri funamboli a Milano in appena quattro giorni la polizia indaga su quattro episodi simili il primo è l'omicidio di Nicoletta Figgini trovata venerdì mattina soffocata con del nastro adesivo nel suo appartamento anche qui i malviventi si sarebbero calati dall'alto con una corda su un terrazzino passando per una finestra aperta anche in questo caso come per lo stilista soldi e gioielli sono rimasti al loro posto è successo di sabato. Verso la una di notte, meno male che io, via. Durante il weekend per altri due furti sarebbe stata utilizzata una corda d'arrampicata. Chi colpisce lo fa sempre nella stessa zona centrale, quella di Porta Venezia. In piazza contro i tagli e il blocco del contratto. Oggi sciopero generale dei medici e dei veterinari del servizio sanitario. Vediamo com'è andata con Manuela Lucchini. Oh, Tanti camici bianchi, rappresentanza delle 18 sigle sindacali, per dire no ai tagli e a un ulteriore del sistema sanitario. Allo sciopero, dicono, ha aderito il 70% dei medici. Stanno da circa 3-4 ore. Devono organizzarsi di un altro modo quando c'è uno sciopero dei medici, no, perché i malati non capiscono che oggi è sciopero. Ma in molti altri casi, pur aderendo allo sciopero, il personale medico non ha creato grossi disagi. Non ho avuto nessun servizio perché mi hanno confermato che posso visitarmi. Mio papà è ricoverato, ma tutto bene. Un contratto congelato da oltre 4 anni, allungamento delle liste d'attesa, tagli ai posti letto, il nodo delle assicurazioni dei medici e gli oltre 10.000 precari. Ma in un momento di grande crisi economica si può fare qualcosa per loro? Assolutamente sì. Considerato tutta la forza lavoro che in questi anni ha lasciato gli ospedali, eh, C'è risorse economiche sufficienti per poter coprire la stabilizzazione di tutti coloro che stanno lavorando con contratti precari da tantissimi anni. Uno sciopero che non vuole essere soltanto una richiesta del nuovo contratto per i medici, ma una richiesta di riordino di tutta la sanità a vantaggio dei cittadini. Sono stati tagliati, possi letto negli ospedali senza creare... Altro che storie, questa è fantascienza pura, devono sistemare la sanità una volta per tutte, ma sei da circa 70 anni che non lo riescono a fare. Che ormai ha limiti della sopravvivenza. Adesso a Cologno Monzese, nell'Interland Milanese, dove da questa mattina otto lavoratori, un ingegnere e sette operai sono arrampicati su una gru a 30 metri d'altezza protestano contro il mancato pagamento degli stipendi da parte dell'impresa edile per cui lavorano ai piedi della gru una piccola folla di colleghi, parenti e curiosi, inutili fino ad ora i tentativi da parte anche dei carabinieri e dei vigili del fuoco di dissuadere gli otto dalla pericolosa protesta. I tentativi, scendete, no, scendete, no, scendete, no di protesta contro il club Da dolce cabala adesso si chiamano Dolce cabati. Dove <ride> tra giorni di forzata astinenza da shopping, causa indignazione dei loro stilisti del cuore verso il comune di Milano. Un'azione masochistica, quella di dire no a rappresenta un marchio di eccellenza, ha detto oggi il Presidente della Regione, Roberto Maroni. Tanto più che gli spazi pubblici che l'assessore si è affrettato a dire non concederà, gli stilisti non li avevano mai chiesti, usando da anni un enorme teatro di loro proprietà per le filate. Per me la questione è assolutamente terminata è finita, loro hanno riaperto i negozi, spero adesso che finiscano le polemiche e si guardi in avanti nell'interesse della città, nell'interesse della moda, nell'interesse della collettività e del paese. In attesa dell'incontro di mercoledì con la Camera italiana della moda getta acqua sul fuoco anche il sindaco che due giorni fa si disse a sua volta indignato. Perché credo che chi, chi eh, dice che Milano fa schifo non può che fare indignare non solo il sindaco di Milano ma tutti i milanesi. Lei ha detto che si aspettava delle scuse però non sono arrivate, sindaco. È un po' freddo che non siano arrivate. Ho detto che l'ho ho invitato a venire qua per chiarirci le idee. E sì, Le hanno risposte. Per ora non ci è dato sapere se accetteranno, il sindaco non ha risposto, ma non se lo sono filati nemmeno. Per non dire eh, cagato perché sarebbe più volgare, mi immagino. L'Inghilterra con il fiato sospeso, atteso da un momento all'altro l'annuncio dell'arrivo del Royal Baby, la duchessa Kate, infatti, è in travaglio da questa mattina. Il segnale ufficiale sarà comunque. Ma chi gli può fregare? Pensare che per uno scherzo telefonico sia ammazzata l'infermiera dell'ospedale, già se lo sono scordati questo, l'hanno ammazzata o si è ammazzata? Boh. No, si è ammazzata, dicono che si è ammazzata. È stata ammessa all'ospedale merito con lei il marito, il principe William, che assisterà la moglie durante il parto, che avverrà sotto la supervisione del ginecologo della regina Marcus Thatcher e del suo collega Alan Patting. La situazione davanti all'ospedale londinese in cui è ricoverata la duchessa è letteralmente caotica, con centinaia di giornalisti e fotografi giunti da ogni parte del mondo. Vi ricordate dello scherzo telefonico dei giornalisti australiani all'ospedale? Eh, che ha parlato all'infermiera e ha dato informazioni? non so avevano aperto un'inchiesta sull'infermiera e l'infermiera si è suicidata Ma strano no rimanere riservate fino a quel momento il documento che reca un atto di nascita penso